Però ho scelto questa settimana che di lasciare la preghiera personale e di scegliere una preghiera particolare per ogni, ognuna delle nostre meditazioni. O Gesù agnello di Dio, perennemente immolato sugli altari del mondo. Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. cuore sacerdotale di Gesù, il ricordo e la preghiera a Maria accompagnano tutte le ricorrenze, le giornate di Padre Venturini. Naturalmente in questo giorno è un ricordo speciale e particolare, ma lo troviamo sempre, potremmo dire, alla fine di ogni sua pagina di diario e il titolo di Immacolata è particolarmente caro a padre Venturini perché desiderava tanto che i suoi figli si distinguessero per questa virtù per la purezza, la castità, l'innocenza, la santità tutto quello che era legato a questa idea che è legato a questa idea dell'immacolata concezione di Maria ma Maria poi è considerata sempre da padre Venturini l'aiuto per arrivare a Gesù Colei che può portare a Gesù le parole dei suoi figli, che può intercedere per loro. Non è una devozione esagerata a Maria, quella di padre Venturini, perché sempre si rivolge a lei come quel mezzo che, che l'aiuta a portare a Gesù, che, aiuta, che porta le, i bisogni dei suoi figli al figlio. L'avete letto o la le leggerete? Così si rivolge a lei nel 26, nel giorno della fondazione. di Maria la nostra riconoscenza in peritura, di per noi fedeltà alla vocazione santa e chiedigli benedizioni e grazie. Benedizioni per vivere oggi e sempre nel buon proposito, grazie che aiutino la Somma miseria nostra. Con Maria che intercede per i suoi figli. Siamo a Loreto e forse può farci bene oggi e ancora domani, ancora di più, quando andremo al santuario, eh, pensare a Maria, pregare Maria, meditare i misteri della sua vita, considerare quale posto lei abbia nella nostra fede, che non per tutti è uguale, quale posto ha nella nostra famiglia religiosa, nel nostro carisma particolare, nella sensibilità sia personale che carismatica che noi abbiamo. Cosa significhi per noi pregare il rosario quotidiano? Se è solo un'abitudine? Un dovere? O se riusciamo a portarci dentro la nostra giornata e questa devozione per chi intercede per noi presso il Dio? Cosa chiediamo a Maria? Come la vediamo Maria nella nostra vita? Sapete che la Mariologia si è evoluta molto e in questi ultimi decenni si è tentato molto di restituire a Maria la sua umanità, di tirarla un po' giù dalle nicchie per sentirla sorella come la chiamava Paolo VI, cioè eh, veramente attenta compagna del nostro quotidiano pellegrina nella fede come la chiama il concilio che quindi come noi ha camminato e ha pellegrinato nella sequela del figlio, donna dei nostri giorni come la chiamava Don Tonino Bello cioè che abita tutte le pene e le gioie delle nostre giornate forse non ci farebbe male personalmente e carismaticamente camminare sulle strade di Maria cioè tornare a riscoprirla come nostra sorella accanto nella nostra vita e stupisce a volte come la tratta Padre Venturini, eh, Maria? veramente una confidenza che talvolta proprio per, ancora di più per quei tempi può, può meravigliarci ho trascritto qui un, un passaggio perché mi sembrava particolarmente carino siamo nel 1951, quindi Padre Venturini eh, chiamiamoci anziano. Insomma, aveva 61-65 no, sì, anni. Eh, e si rivolge a lei così: Vergine bella, madre cara, ti raccomando, questo piccolino che ti ha fatto portare tanta pazienza, sempre tutto sbrindelli e subito un vero monello insensato, senza criterio, mancante di buon senso spirituale, ottieni lì grazia di far giudizio a meno ora che è vecchio, perché non resti un eterno bambinone. Non sono proprio parole di devozione come si era, poteva essere abituati in quel tempo, che ci dicono proprio la confidenza che padre Venturini aveva con Maria, e ha sempre sentito che l'opera gli era particolarmente cara a Maria, che era sotto la sua protezione appunto fin dal primo giorno di vita. E poi lo sapete, dal 24 in poi, l'ha sempre invocata con questo titolo con cui l'abbiamo pregata, Maria, Madre del Sacerdote. Titolo attraverso il quale tutti i sacerdoti potevano sentirla vicina, potevano sentirla madre, non solo della loro persona, ma anche della loro vocazione, del loro ministero. E quanto ha predicato Padre Venturini ai sacerdoti invitandoli a sentire Maria come loro madre, a diffondere questo titolo di devozione. Ecco, potrebbe essere utile anche per noi chiederci all'interno della devozione mariana a cui accennavo prima, cosa significa per noi chiamare Maria in maniera privilegiata, carismaticamente, come madre del sacerdote. Gesù sacerdote dei ministri sacri, del suo popolo sacerdotale. Sentire che si prende cura dei sacerdoti, come una madre fa con i figli. E una madre si prende più cura di quelli che hanno più difficoltà di solito. E quindi Maria Madre del Sacerdote, se la chiamiamo con questo titolo, ha una cura particolare anche per chi nel sacerdozio sta vivendo momenti di difficoltà. potremmo oggi far scorrere davanti a noi in particolare la preghiera per i sacerdoti che conosciamo, per i sacerdoti che sappiamo vivere momenti di maggior disagio, di maggiore difficoltà o che ci sono magari stati affidati in particolare in questo tempo, che sappiamo vivere momenti delicati in questi periodi, magari di passaggio di ruolo o di cambio o di incertezza affidare a Maria madre del sacerdote i sacerdoti che abbiamo nella vita e nel cuore ecco allora il primo elemento che mi piaceva richiamare legato alla fondazione la devozione a Maria la necessità di ripensarla nella nostra vita, nel nostro carisma e in particolare di ripensarla col titolo che padre Venturini ci ha lasciato Maria madre del sacerdote un secondo elemento che mi sembra importante rispetto a quello che padre Venturini eh, ripercorre di solito il 7 8 dicembre di ogni anno se scorrete le memorie in questa occasione dopo aver fatto tutte le sue belle riflessioni fa il bilancio dell'opera il bilancio dei suoi membri lo chiama stato generale o stato personale della via società nei primi anni e poi della congregazione poi. è strano perché nelle memorie ci sono pochi nomi non li voleva nominare i suoi confratelli ma molti numeri cioè padre Antonini conta quanti siamo ogni anno nota i membri totali i professi sacerdoti, i scolastici, tra, dividendoli tra scolastici e poi i coadiutori, i professi, i novizi, i postulanti, e i primi anni anche i membri del piccolo seminario San Giuseppe. Quindi, conta. Sono numeri piccoli, però almeno nei primi anni, in crescita costante. Sapete che si parte in quattro, dopo sei mesi si rimane in due, ma nel 1932 siamo già in otto, sono passati 6 anni, più 29 bambini del piccolo seminario, che non sono proprio pochi. Nel 1933 siamo in 12, 31 bambini del piccolo seminario, più 31 bambini del piccolo seminario. Nel 1935 siamo in 17 e 38 bambini del piccolo seminario, nel 1937 siamo in 20 in pochi anni insomma per i piccoli numeri con cui siamo nati l'istituto cresce tanto che in quell'anno padre Venturini nota che un sacerdote gli dice giustamente in pochi anni quanta strada avete fatto quasi mi parrebbe fin troppo sono stupiti di, questo, di questa crescita funziona quest'aria ma non funziona ma non sì, sì, sì. perché mi sembra che venga fuori in aria sì, sì. prova con il senso nella pausa posso dire una cosa la fondazione è stata fatta a Cavarzeli diocesi sì. di, di Chioggia Paese di Cavarzeri dove lui era parroco. Se hai letto, vedi che lui dice nella stessa stanza dove aveva avuto la prima ispirazione. Sì, nella, sì, dove lui abitava. Questa casa è andata distrutta durante la guerra, quindi noi non abbiamo più il luogo della fondazione, abbiamo solo l'altare che è quello che c'è in cripta a sinistra, con, con quello che descrive con i gini bianchi di legno, no? Ecco, quello è l'altare della fondazione. Funziona adesso Martino? Ok. Avrete un po' di ristoro, avremo un po' di ristoro, Stavo sentendo. E no, quando succede? Adesso mi sono fermata io, ma se no fermate. E, ecco, eravamo arrivati al 37, no? Siamo in 20. Poi la crescita in realtà non sarà più così rapida, perché poi la guerra. in guerra non si pensa ad altro che a entrare in convento. E il numero rimarrà stabile, tanto che Padre Venturini dovrà anche probabilmente ridimensionare un po' le sue aspirazioni e fare una riflessione, come vedremo tra un po', tra scar sulla scarsità dei numeri. Tanto più che invece l'opera dell'amico Don Calabria cresceva molto più rapidamente. È bello, no? Sapete che erano molto amici dalle venturie di Don Calabria. Entrambi chiamavano e chiamano la loro famiglia religiosa l'Opera. Era un nome che condividevano, ci sono anche altre eh, famiglie religiose di questo momento, ma sicuramente loro due, che entrambi avevano famiglia femminile e famiglia maschile, e entrambi la chiamano l'Opera. Ecco, la famiglia l'Opera di Don Calabria cresceva con molta più rapidità, tant'è che nel 1946 il padre Venturini faceva notare che il suo numero era molto più esiguo di quello di Don Giuseppe e nel 1946 erano il 27 e Don Calabria gli risponde i pochi influiranno sui molti dopo solo un po' insomma gli dice vabbè siete pochi ma avete forza poi sui molti ecco mi sembra che da questo contare ecco, da questi numeri possiamo ricavare altri elementi importanti per la nostra vita spirituale, personale, carismatica. Il primo è che, anche se noi siamo un po' allergici ai numeri, in realtà contarsi, guardarsi nel volto, guardarsi negli occhi, sapere chi siamo, è importante. Noi sappiamo che la bontà del lavoro non dipende da quanti si è, che non possiamo sempre chiederci quante persone c'erano come prima domanda perché non è quello l'esito lo sappiamo, queste cose le sappiamo no? tanto più se uno ci chiede quanti siete allora siamo no, vaghi al massimo, più o meno no? perché abbiamo forse paura di dire il nostro piccolo, piccolo numero e su questo abbiamo delle basi bibliche ottime Davide ha fatto un censimento è stato punito da Dio Dovete contarvi, non è quello eh, che conta, e abbiamo la base carismatica ottima. Padre ha detto: Sarete sempre pochi, quindi ci sentiamo, eh, ci sentiamo con le spalle coperte. Eh, però, però nella scrittura esiste anche un libro dei numeri in cui il Signore dice: Conta, contatevi, vedete quanti siete. E il libro dei numeri è una noia perché è un continuo conto di quanti sono. Gli israeliti, tribù per tribù E Dio stesso conta Conta il numero delle stelle Chiama ciascuna per nome Conta i capelli del nostro capo Quindi ha ben presente Quanti Quante sono le sue creature E allora io credo che su questo Possiamo fare una piccola riflessione E dirci che può farci bene Contarci Come faceva padre Venturini se abbiamo lo stesso suo sguardo amoroso, se abbiamo il suo stesso desiderio di tener conto dei volti uno per uno, delle storie una per uno che abitano la nostra congregazione, la nostra vita, se abbiamo il desiderio di mettere sotto gli occhi di Dio i fratelli e le sorelle che ci sono vicini, di avere presente quali sono i loro bisogni in che cosa siamo loro debitori, in che cosa possiamo essere loro grati in che cosa possiamo maggiormente aiutarci dove forse qualcuno ha bisogno di più pazienza, di più attenzione possiamo scorrere nella preghiera le nostre comunità o la nostra comunità di riferimento se abitiamo in una comunità parrocchiale o di amici o di gruppo i confratelli e le consorelle dei padri Venturini, delle suore che conosciamo, ma anche molti altri che, con cui condividiamo la fede. Contare nel senso di far passare i volti e i nomi davanti a Dio. Non è che abbiamo lasciato qualcuno troppo solo, o magari in un posto che non è il suo, non è che abbiamo qualcuno di cui preoccuparci un pochino di più o qualcuno con cui possiamo anche congratularci per il cammino che sta facendo non è che forse dobbiamo stare un po' più attenti dove c'è troppa fatica in questo momento per non dopo rimpiangere di non aver fatto niente o congratularci con chi sta raccogliendo con frutto invece che magari invidiarci o forse con qualcuno dobbiamo volergli bene e basta, perché non cambierà e magari non è sulla nostra stessa linea d'onda, eppure è pure il nostro fratello, è nostra sorella. Come aiutare dove vediamo un problema, una difficoltà nelle nostre comunità e magari non sappiamo come affrontarla? Far scorrere davanti al Signore, come diceva Padre Venturini, come faceva Padre Venturini, molti nomi, storie chi in quell'anno l'aveva fatto particolarmente soffrire e chi gli aveva dato particolari soddisfazioni, chi era in un momento di grazia o chi aveva bisogno di qualcosa di più e non ce la faceva. Passare in rassegna davanti a Dio nomi e volti concreti e chiederci cosa possiamo fare per loro nelle singole relazioni che abbiamo, oltre naturalmente a pregare per noi. a passare le nostre comunità e chiederci forse come le viviamo se ci stiamo dentro bene se è per noi una risorsa o se magari può essere anche un peso e la preghiera per chi magari per chi non vive in comunità ci ha aiutato, ci sta aiutando nel nostro cammino di fede di condivisione della vita e poi l'altro spunto che viene dai numeri di Padre Venturini quello della piccolezza Credo che qui ci dobbiamo lavorare davvero tanto. Lo sappiamo, l'opera in sei mesi ha perso due dei suoi quattro membri, è rimasta agonizzante, c'è cioè di chi parlava di funerale dice Padre Venturini, dell'opera appena nata. E forse anche ora, guardando le nostre famiglie religiose, ma anche in molte altre famiglie religiose, si parla di declino, di fine, di chiusura, di estinzione. Pensate i seminari, stanno passando un momento davvero difficile non si sa cosa fare con numeri così piccoli ecco, credo che quest su questa realtà della piccolezza potremmo e dovremmo rifletterci di più perché se da una parte essa è giustamente fonte di preoccupazione perché se si è pochi si può fare poco perché se si diminuisce aumentano le cose da fare e se si è insignificanti non si può compiere la propria missione è anche vero che la piccolezza con gli occhi della fede e della parola di Dio è sempre una risorsa. Davide è il più piccolo della famiglia e viene scelto per questo. Israele è più piccolo di qualunque altra nazione eppure è scelto e amato da Dio con un ruolo particolare tra gli altri popoli. Gesù si fa piccolo e povero ha svuotato se stesso assumendo la condizione di servo, facendosi bambino Gesù è il verbo abbreviato, dicono i padri con questa traduzione che viene dalla 70 di un passaggio di Isaia il verbo abbreviato vuol dire che lui, che è la parola, si è accorciato per entrare in un corpo umano si è fatto così piccolo da entrare nella storia, nello spazio, nel tempo e nello stesso tempo un verbo abbreviato significa che tutta la parola di Dio si è accorciata in una sola, Gesù Cristo lui riassume tutta la parola conoscete no la famosa massima di Sant'Ignazio un essere costretto da ciò che è più grande tuttavia essere contenuto da ciò che è più piccolo questo è divino come viviamo la nostra piccolezza, la nostra povertà, personale, istituzionale, ecclesiale? Cosa significa per noi essere piccolo gregge nella Chiesa? È solo il titolo che ci ha dato il Padre e che abbiamo dato alla rivista? O ha un suo significato anche spirituale? Quali conseguenze ha? Sogniamo le grandezze degli istituti grandi? poi magari rimanendo frustrati o sappiamo valorizzare quello che il piccolo offre e sentire che la piccolezza non vuol dire automaticamente miseria ma può essere un'occasione eccezionale di cura del particolare di cura della singola persona di semplicità nell'accoglienza di umiltà nel servizio ecclesiale e nelle diocesi in cui ci troviamo. Il sale è poco ma il sale della terra, il lievito è poco ma il lievito nella pasta, dice il Vangelo. Come trasformare la nostra piccolezza in lievito, in sale? Quale pastorale vocazionale fare in una realtà e per una realtà piccola come la nostra? Come il carisma può diventare ricchezza per tante persone, per più persone, pur essendo noi religiosi e religiosi una realtà così piccola. E questa comunità che vedo davanti a me, mi apre il cuore in una maniera incredibile su questo. Noi siamo piccoli, ma guarda quanti siamo qui, di tanti tipi diversi. Come il nostro carisma può toccare vite diverse. soprattutto come mantenere la ricchezza spirituale che viene dalla piccolezza mantenersi nell'umiltà e non nell'umiliazione vivere la via dell'umiltà che Gesù ha percorso abbassandosi verso di noi eppure dall'altra parte essere consapevoli della grandezza e della ricchezza del carisma che abbiamo ricevuto che più lo studiamo, più leggiamo, più ci piace credo che se sappiamo stare nella povertà spirituale a cui la povertà dei numeri ci porta allora tutto diventa più semplice perché la sobrietà, la semplicità verranno di conseguenza e questo vale anche per il cristianesimo in generale per la comunità cristiana qui almeno nel nostro occidente sempre più piccole, sempre più minoranza Penso a chi tra di voi lavora, si trova ogni giorno a contatto con tante altre persone che probabilmente non sono interessate. Eppure riflettere sul nostro stato di minoranza, di piccolezza, può davvero portarci delle risorse grandissime. Qual è la differenza cristiana che siamo chiamati a incarnare, proprio dove viviamo? Come vivere Betlemme, come vivere Nazareth, come riportarci a quella cura del particolare, quell'attenzione ai dettagli che il piccolo consente. Quando si è in tantissimi non si vede il colore degli occhi, quando si è in pochi si può e si può stare attenti a quei bisogni di quella persona. Riflettevo sui cardinali che ha fatto il Papa Sabato hm? e avrete visto che tra questi c'è il cardinale Giulio Marengo, torinese, Giorgio, Giorgio grazie Giorgio, e... cuneese cunese ma trapiantato a Torino, <ride> ecco. missionario della consolata, 48 anni come me. <ride> Vescovo in Mongolia, 30 anni di vita alla chiesa di Mongolia, 1.400 fedeli. Due vocazioni sacerdotali locali, allora se parliamo di piccolezza, forse questo ci può insegnare qualche cosa. Eh, lui ha detto così che è segno dell'attenzione del Papa per la realtà in cui il popolo di Dio è una minoranza assoluta e ha detto che il suo essere cardinale rappresenta un modo in cui l'esperienza di questa piccola Chiesa possa essere utile al cammino della Chiesa Universale perché allora la nostra piccola congregazione non può essere utile al percorso della Chiesa Universale? non la cambierà ma perché? non farci coraggio e assumere questo piccolo particolare che siamo per dare il nostro aiuto alle chiese in cui siamo con il nostro particolare carisma quando Don Alfonso si presenta cioè siamo una piccola diocesi, siamo un piccolo presbiterio, giusto? allora d'ora allora in poi quella piccolezza lì, 40 preti eh, quella piccolezza lì Può diventare risorsa, attenzione a quei 40 preti, cosa che magari chi ne ha 4.000 non può fare. Siamo una comunità piccola, non è la sintoma di chi conosco, ma mm, mi dice, e io mi trovo con Ezio, con qualcuno a pregare con uno o due. Ma quale vivacità, quale attenzione alle persone questo può portare? riflettere sulla piccolezza ne avremmo da, da fare qui tanto però arrivo al terzo, al terzo elemento che è l'ultimo che questa festa del 7-8 dicembre mi porta a riflettere e che è legato un po' alla storia accidentata della nostra congregazione ma credo di ogni fondatore non conosco il fondatore di, di sua marina ma penso che ognuno ha una storia un po' accidentata a volte alle spalle perché non è mai facile iniziare qualcosa di nuovo e vi ho riportato questa bellissima che mi piace molto riflessioni di padre Venturini del 1956 dopo 30 anni e lui 56 siamo quasi alla fine l'ultimo 7 dicembre della sua vita e fanno riflessione secondo me molto molto bella e dice che Dio, creator omnium, creatore di tutte le cose, dà ad ogni opera sua un segno inconfondibile, una fisionomia singolare che almeno in piccola parte gli assomiglia e che rispecchia qualche cosa della sua immagine. Cioè, tutto quello che il Signore crea, lo, lo crea perfetto, che rispecchi qualcosa di quello che è lui. Sa però che questa sua creatura che lui affida alla libertà dell'uomo verrà sfigurata in parte eppure non è geloso come ne sarebbe uno scultore o un pittore ma vuole che l'uomo metta mano alla sua opera come parte dell'uomo nel lavoro di Dio guardate che bello Dio crea tutto perfetto poi vuole affidarlo all'uomo anche se sa che l'uomo nella sua libertà farà danni a quella creatura perfetta che lui ha creato, non come lo scultore che non darebbe mai la sua maestranza, la sua opera d'arte, per paura che la sfiguri. Ma le tue creazioni, o oh Signore, sono sempre superate in bellezza e preziosità dai tuoi rifacimenti allora anche se noi lo, le roviniamo un po' e padre Venturini così si sentiva sappiamo che il Signore continua ad operare e cosa eccezionale le rifà più belle proprio dai nostri errori il Miravilius Reformasti, cioè le hai riformate in modo ancora più mirabile va all'unisono con la conservazione delle tue opere cioè la sua provvidenza passa per riformarle ricostruirle a partire dai nostri errori la tua mano divina compie sempre meraviglie specialmente nella continua correzione dei tuoi capolavori che bella questa idea praticamente Padre Venturini applica il principio stesso della redenzione che è quello di rifare più bello in Cristo cioè che era stato fatto all'inizio, alla nostra piccola opera. Per cui anche nella nostra piccola opera, ma nella vita di ogni persona, c'è la forza della Pasqua, c'è la forza della resurrezione, che anche se noi facciamo quel che possiamo e a volte facciamo danni, il Signore continua a operare facendo una cosa più bella. la Renovatio Immelius, che è il mistero stesso della Pasqua, la Felix Culpa, che noi cantiamo nell'Exsultet, la notte di Pasqua, felice colpa per cui tu hai fatto una cosa ancora più bella da quello che era stato distrutto dal peccato, si può applicare a ogni vita, a ogni congregazione, perché il Signore non abbandona la sua forza creatrice e redentrice che passa anche attraverso. La libertà a volte distruttrice dell'uomo. Padre Venturini ha avuto molto delusioni da se stesso e dai membri dell'opera. Forse anche noi siamo stati una delusione per qualcuno o abbiamo vissuto delle delusioni. Eppure Padre Venturini ci insegna a vedere la forza della Pasqua in ogni vita, in ogni percorso, in ogni storia, capace di correggere il meglio ciò che noi riusciamo a rovinare non si tratta solo di rassegnarsi, trarre il meglio possibile dagli eventi, fare quello che si può ma di credere che il creatore agisce in quegli eventi e ci chiede di imparare da tutti e di vedere in tutti la sua misericordia come forza creatrice e innovatrice credere che dalla terra in cui lui ha scritto la storia dell'adultera è nata una persona nuova che ha plasmato il perdono ha plasmato qualcosa di ancora più bello di quello che c'era prima che anche se la nostra storia è accidentata la nostra storia è carismatica, di istituto, personale, non importa la sua misericordia crea, può creare qualcosa di sempre migliore Sappiamo vedere questa forza all'opera nella nostra storia, nella storia della nostra famiglia religiosa? Sappiamo trarne speranza per guardare avanti nonostante tutto, nonostante quella piccolezza di cui abbiamo parlato? Sappiamo leggere i segni della risurrezione, i segni della redenzione nei percorsi accidentati? Siamo consapevoli che la bellezza non è ordine, la bellezza è armonia e nell'armonia ci sono le ombre e le luci, ci sono i pezzi di forma diversa, ci sono le fatiche, c'è persino il dolore perché è sulla croce che Gesù Cristo è il più bello tra i figli dell'uomo, perché è l'amore che lo rende bello. Sappiamo imparare dalla misericordia di Dio a guardare ogni storia, anche quelle che secondo noi magari sono un po' sbagliate, come storia sacra, come luogo in cui lui può e vuole manifestare il suo volto. Padre Venturini vedeva nei sacerdoti di cui si prendeva cura non gli sbagli. Ma la grandissima dignità della persona e del sacerdote che aveva davanti. Per questo ha dedicato tutta la sua vita a Proëz: perché vedeva le fragilità e gli errori prima di tutto in se stesso e nel piccolo gregge che lo circondava, e quindi sapeva di essere lui il primo bisognoso di misericordia e di perdono e sapeva che il modo giusto per accostare una persona è quello di vedere di cosa ha bisogno è quello di partire da quale fragilità possiamo accostare da quale ferita quella persona ha avuto e che magari la fa essere scarpata o cattiva o violenta partire dalle sofferenze, partire dalla possibilità di essere migliori Possiamo chiedere anche noi al Signore, a Maria Santissima, di darci questo sguardo, di partire dalle ferite nostre e dell'altro, per guardarlo, non dall'idea di vita buona e perfetta che abbiamo in testa e che alla fine non esiste. Partire dalle possibilità di rinascita, piuttosto che dalle cadute. Credere nella possibilità di essere migliori, che Cristo ci fa migliori e che il perdono è forza rigenerativa e ricreativa che ci fa migliori. Credere che in quel fratello, in quella sorella, che in noi stessi, a volte così poco amabili, Dio è già all'opera per rifare quello che le vicende della vita hanno rovinato e ne farà qualcosa di ancora più bello prostitute i peccatori vi precederanno nel ragno dei cieli la resurrezione è la prova è la prova che possiamo rovinare tutto anche il dono di Dio metterlo sulla croce ma da quella rovina che con la nostra libertà ha provocato nasce vita se Dio ci mette mano rinasce tutto Dio è più grande della morte e la parola definitiva su ciascuno è la misericordia che lui ha per ciascuno, la misericordia che ricrea e riporta a salvezza. Quale povertà e quale occasione di rinascita ha l'altro che ha costo? Magari quell'altro in cui in questo momento mi sento più in difficoltà. Sono capace di partire da questo sguardo, lo sguardo di Gesù davanti all'adultera, piuttosto che lo sguardo di chi giudica. Perché non recuperare questo sguardo come intuizione carismatica fondamentale per noi? Le ferite della Chiesa come nostra missione, lo sappiamo, eh, non è una novità, ma credo che ci faccia bene ritornarci. Concludo, eh, sono stato troppo lungo oggi, concludo, concludo, una piccola conclusione patristica, quella non me la posso risparmiare. Parto dalla minoranza, la minoranza nell'antichità è, è normalità, si parte in pochi e si parte diversi. Chi si fa cristiano spesso deve rompere con la sua famiglia, col suo ambiente culturale, col suo ambiente di riferimento, col suo lavoro. Ci sono tanti lavori che i cristiani non possono fare, a cominciare da quello dell'insegnante, perché se insegni insegni il paganismo. Eh, la minoranza però dai primi cristiani viene sentita anche come la grande risorsa di portare qualcosa di differente in questo mondo pensate a Giustino questo filosofo siamo a metà del secondo secolo tanto tempo fa che ha cercato di qua e di là le varie filosofie questa, questa no, questa forse questa, finché ha trovato la filosofia più bella l'amore per la sapienza vero il cristianesimo e ha fondato una scuola a Roma dove insegnare il cristianesimo come filosofia cioè come quello che ispira la tua vita quello che guida la tua vita e poi è stato denunciato secondo la legge di Traiano e l'escritto di Traiano messo a morte con i suoi compagni una filosofia che non è cosa della testa ma è cosa della vita fino a dare la vita eppure questa scelta di piccolezza, di minoranza diventa sangue, il seme dei nuovi cristiani dice Tertulliano, il sangue dei martiri diventa quella forza capace di rinnovare la società capace di continuare a stupire per la sua coerenza capace di continuare a dare vita anche quando muore appunto nel martirio Ecco, possiamo dedicare questo tempo a riflettere sulla nostra vita, sulla nostra piccolezza e su quale risorsa questa piccolezza può essere, sulla fragilità e su quale risorsa questa fragilità è nelle mani di Dio che sempre vi crea meglio di quel che ha creato, di quale forza è l'amore e la misericordia nella vita di ogni persona su cui non c'è mai una parola definitiva che non sia il perdono e l'amore i brani che vi propongo ma poi potete scegliere quello che desiderate sono appunto quelli più legati alla piccolezza la nascita di Gesù a Betlemme secondo Luca capitolo 2 l'inno cristologico dei filippesi 2 Cristo Gesù pur essendo di natura divina, e il brano dell'adultera, Giovanni 8, in cui Gesù riscrive, ricrea dalla sabbia la vita di quella donna.